Il rugby, pur non essendo ancora uno sport di massa, vede crescere ogni anno spettatori e giovani appassionati. Chi di noi non conosce la danza maori degli All Blacks o il terzo tempo che si disputa a fine gara? La tradizione vuole che nel 1823, durante una partita di calcio nella città di Rugby, in Inghilterra, l'inesperto giocatore William Webb Ellis, tra lo stupore dei presenti, prese la palla con le mani e corse a depositare il pallone all'interno della porta avversaria. Da quel lontano 1823 il rugby è cambiato moltissimo, anche se le regole di base sono rimaste immutate, come ad esempio l'assegnazione dei punti, che, pur se modificati nel loro valore, possono essere realizzati solo con la meta o con il calcio. L'ovale può essere calciato in avanti solo con i piedi, mentre con le mani deve essere sempre passato all'indietro. La palla non può mai essere trattenuta dal giocatore a terra e, se placate dall'avversario, il pallone deve essere rimesso immediatamente in gioco esistono diverse varianti del Rugby. La più famosa è la Union, che si gioca in 15, ma esistono anche la League, a 13, e il 7, a 7. Indipendentemente dal numero di giocatori in campo, il Rugby è un gioco di forza, che unisce prestanza fisica, spettacolarità e disciplina. È uno sport di contatto, dove ogni giocatore ha una posizione e un numero che identifica un ruolo ben preciso. Nelle prime tre linee troviamo gli otto avanti, ossia i giocatori utilizzati nelle situazioni di mischia. La prima linea è composta da due piloni, il numero 1 e il numero 3, dotati di straordinaria forza nelle spalle e nel collo, e dal tallonatore, il numero 2. In seconda linea giocano il numero 4 e il numero 5, il vero motore della mischia, giocatori potenti e alti che di solito saltano anche in rimessa laterale, la famosa touche. La mischia è completata dai due flanker, o terze linee ala, numeri 6 e 7, e dal numero 8. Dietro la mischia giocano i mediani, di mischia numero 9 e di apertura numero 10. I registi della squadra, cernieri fra i primi 8 e gli altri 5, i tre quarti, divisi fra centri, 12 e 13, ali, 11 e 14, ed estremo numero 15, ovvero i 5 giocatori che solitamente sono i più veloci della squadra. Come in tutti gli sport, anche nel rugby gli anni passano e le regole, le tecniche di gioco e la tipologia di allenamento si modificano. Insieme a Leonardo Ghiraldini, tallonatore ed ex capitano della nazionale italiana, due volte campione d'Italia, campione di Francia, cerchiamo di scoprire alcuni di questi cambiamenti. In realtà se vedi una partita di 20 anni fa eh, e vedi una partita di adesso, credo che l'evoluzione del rugby, l'evoluzione di questo sport, eh, sia a 360 gradi eh, ci sono eh, una un, un, un miriade di cose che, che sono cambiate per giocare a rugby occorrono grandi doti fisiche che sono diverse da ruolo a ruolo ma sarà ancora vero? L'evoluzione del rugby, l'evoluzione di questo sport, secondo me principale è l'efficacia del giocatore, quindi se prendo il mio ruolo, dieci anni fa i giocatori erano magari più, più forti, ma più tarchiati, più densi, adesso devono essere capaci di fare tutto in giro per il campo e, e l'evoluzione diciamo, fisica, eh, del, di questi giocatori è impressionante, non c'è più il pilone eh, grosso e eh, tarchiato importante per le mischie ordinate, ma c'è il pilone mobile eh, che si muove in giro per il campo, quindi è difficile un po' riconoscere anche i ruoli, eh, si possono veramente cambiare, eh, se cambiassero il numero di maglia dietro sarebbe difficile a volte eh, riconoscere realmente il ruolo di, di un giocatore. Penso che il rugby sia uno degli sport che si sia evoluto di più rispetto a tanti, tanti fattori. Il materiale tecnico ha cambiato in maniera impressionante. Ci sono queste, queste magliette che sono studiate per poter anche scivolare un po' dalla, dalla presa degli avversari, sono studiate per avere anche una, un impatto sulla, sulla performance del giocatore. Si era passate dalle magliette molto larghe, pantaloncini molto larghi, di cotone, eh, dove se pioveva appunto eh, si formava una, una corazza di, di 5 kg che ti dovevi portare in giro per il campo del materiale molto più traspirante che sia ovviamente d'estate che d'inverno diciamo, eh, riusciva a mantenere la temperatura della, del corpo e non si riempiva, non si inzuppava d'acqua. Il rugby è famoso per la sua ferrea disciplina, soprattutto nel rispetto delle regole che si dividono tra scritte e non scritte. Il rugby sta infatti un grandissimo rispetto sia per l'avversario sia per la figura dell'arbitro il cui giudizio è incontestabile. Nel rugby, il gioco si interrompe spesso e l'arbitro può decidere di farlo riprendere con una touche o con una mischia. Il gioco si riprende con una mischia quando il pallone è passato in avanti o viene perso in avanti da una delle due squadre o con una rimessa laterale se il pallone esce dal campo. La mischia è l'azione che sta alla base del rugby, ossia una delle fasi di conquista della palla che si ripete più frequentemente. Otto giocatori per squadra che si spingono con forza per conquistare metri di campo. Nel corridoio che si crea tra i due gruppi, su comando del tallonatore, viene introdotto il pallone, che viene appunto tallonato tra le gambe dei suoi compagni per consentire la ripresa del gioco. Nel mio ruolo nello specifico eh, si può vedere questa, questa grande evoluzione, eh, magari all'inizio eh, si cercava soprattutto eh, la, la dominanza, la predominanza fisica, eh, um, soprattutto per, per la mischia ordinata eh, e quindi dei giocatori magari più, più forti e più densi fisicamente, e poi con l'evoluzione del gioco eh, ovviamente il talonatore ha un ruolo importante nella mischia ordinata, quindi deve avere queste capacità eh, fisiche eh, di potenza importanti, ma nel gioco eh, è probabilmente eh, il suo utilizzo nel gioco è aumentato di eh, 5, eh, moltiplicato, di 5-6 volte rispetto a 20 anni fa. Questo vuol dire che il numero di, di placcaggi eh, che effettua sono 5 volte in più, e il numero di palloni che deve portare avanti altrettanti, il numero di rack, quindi di punti d'incontro, eh, che deve, deve svolgere ancora di più e allo stesso tempo deve mantenere una efficacia eh, per tutti gli 80 minuti. Allora regole sono cambiate tanto. Eh, se riguardo indietro una partita di dieci anni fa, sembra un altro sport, ancora di più per la mischia ordinata. Si è cercato di salvaguardare, tutelare un po' di più la salute e l'integrità fisica dei giocatori, quindi evitando alcuni impatti molto violenti a distanza e, e con questo cercare di rendere il gioco più veloce, più dinamico, dinamico e quindi eh, perdere fra meno tempo eh, per l'esecuzione della mischia ordinata e, e di conseguenza tante cose sono, si sono adattate gli allenamenti eh, si sono adattati, le eh, abilità tecniche e eh, fisiche dei giocatori eh, sono cambiate proprio per stare eh, al passo coi tempi e per, per avere un impatto importante sotto, sotto questo aspetto che comunque ancora, eh, nonostante questo cambiamento continuo di regole, ha una rilevanza importante nella in una partita di rugby. Ovviamente la meta ha una, un impatto decisivo per il punteggio e, e quindi per le sorti di, di una partita e, e si cerca di trovare tante soluzioni, ogni squadra ovviamente ha la sua strategia, ma per arrivare, arrivare alla meta. Eh, le, le difese sono sempre più forti, ermetiche, eh, l'analisi video eh, a supporto è sempre più importante, ci sono droni che girano dappertutto per vedere tutte le angolazioni eh, della, diciamo, del campo, eh, telecamere anche a bordo campo che vedono altre, eh, altre prospettive e quindi per bucare questa difesa bisogna trovare delle, delle soluzioni. Ogni la propria strategia, però è ovvio che la meta ha un'importanza un eh, incredibile per il risultato finale. 5 punti sono, sono molto di più eh, che un calcio di punizione. Nel rugby la tecnologia è sempre stata presente. Basti pensare alla figura del TMO, ossia Television Match Official, o più semplicemente giudice televisivo presente nelle gare di rugby già da molto tempo. L'inserimento del TMO è, è un aspetto importante di, di questo sport perché poi ti, eh, ti permette di veramente valorizzare eh, la, la realtà dei fatti, di vedere se realmente eh, c'è stata una meta o meno, eh, quindi di premiare veramente eh, l'azione la, la, la, la, di, di una meta o meno. Un altro strumento recentemente introdotto nel mondo del rugby è il GPS nelle maglie dei giocatori. Se riguarda indietro anche la preparazione, non solo le partite giocate ma anche il modo in cui ti preparavi a determinati test, la mia prima tournée praticamente non si, non si faceva palestra durante la settimana. E adesso tutto viene calcolato, inserito in un database, deve essere eh, diciamo, eh, fatto un determinato volume di lavoro e devi rispettare determinati parametri per, per poter essere sicuro di aver fatto tutto il possibile per, eh, per performare in campo. Quindi eh, il GPS è, è un elemento molto importante, poi eh, credo che la tecnologia sia, sia importante fino a un certo punto. Punto, poi si inseriscono tanti altri fattori eh, però ti dà, ti dà sicuramente del, dei dati molto molto importanti non solo in partita ma anche nella, appunto nella preparazione e piano piano si sta evolvendo anche la tecnologia quindi eh, dal gps che ti eh, calcolava solo i chilometri che facevi in giro nel campo che era un dato che in realtà poteva servire fino a un certo punto perché magari tanta gente correva a caso e quindi aumentava il volume della corsa ma magari eri poco efficiente nel gioco a dei dati molto più specifici specifici in cui riesci anche a calcolare il numero di contatti che fai durante, eh, durante la partita. Come detto, in questo sport ci sono però anche regole non scritte, come il terzo tempo, dove vincitori e sconfitti, giocatori e tifosi di entrambe le squadre si ritrovano per festeggiare la partita appena conclusa senza pensare al risultato, ma solo per il gusto di aver passato una bella giornata di sport. Allora qui si cerca veramente di trovare un po' un equilibrio tra eh, lo spirito goliardico che è un po' c'è nel, nel rugby e eh, la necessità di, di essere sempre performanti. E è difficile perché... Eh, per, per rimanere all'alto livello perché per, arrivare, per rimanere veramente costanti all'alto livello devi essere, devi essere preciso nella nutrizione, cosa che non era prima eh, o magari meno eh, nell'allenamento, nel recupero anche quello è stato un passaggio credo incredibile che ho vissuto un po' anche direttamente dai primi anni in cui giocavo con, con le prime squadre, con la nazionale eh, la fase del recupero post allenamento, post partita si è evoluta in maniera impressionante grazie anche alle tecnologie tecnologia supporto e, e quindi Bisogna, bisogna saper diciamo, godere una vittoria e, e, e magari con una birra, però una volta magari lo facevi con più birre. e quindi è, è questo equilibrio che, che va trovato, che si sta trovando eh, anche tra i viaggi e gli spostamenti tra, eh, durante la settimana, dopo le partite, eh, è fondamentale ecco, eh, mantenere un, uno stile di vita più che sano ovviamente eh, per performare ad alto livello. L'evoluzione Sotto l'aspetto, eh, chiamiamolo, puramente professionistico, quindi monetario c'è stata, ma eh, guarda, de devo dire che eh, è ancora in progressione questo sport, eh, cerca ancora di mantenere saldi determinati valori, credo che, che sia fondamentale perché eh, c'è sempre più seguito, c'è sempre più attenzione, c'è sempre più sponsor, gli stadi eh, si stanno, stanno riempiendo sempre di più, ci sono investimenti importanti. Eh, però è importante mantenere eh, delle, delle radici forti e su questo credo che sia anche la responsabilità dei club eh, delle, dei dirigenti, delle società di mantenere determinati, determinati paletti e determinate strade eh, però c'è un'evoluzione inevitabile e, diciamo, non, possiamo, eh, non possiamo dirlo eh, eh, è importante anche la gestione eh, dei, dei giocatori sotto questo aspetto credo che sia decisiva e anche i rapporti che i giocatori hanno con, con l'esterno, con, con i media, con la stampa è sempre di più e, e credo che sia appunto eh, fondamentale, credo che sotto questo aspetto si possano fare dei, dei passi ancora più in avanti per, eh, per gestire, per aiutare il giocatore a gestire determinate situazioni. La vita è come una palla da rugby, non puoi mai sapere come sarà il suo prossimo rimbalzo. Flavio Pagano, dal libro Quelli che è il rugby. What <laughs>